In questo periodo stanno uscendo due lati della personalità umana e delle società. Un lato è quello della paura che ci spinge a rinchiuderci sia fisicamente, come andrebbe fatto, ma anche mentalmente, politicamente, socialmente. Eh, la paura ci fa vedere il diverso come una minaccia, ci fa vedere eh, l'altro come il concorrente per eh, diciamo, le, eh, le necessità per la sopravvivenza. Eh, e dall'altra parte esce anche quel lato che ha, fatto, ha aiutato l'umanità a sopravvivere in tutti questi, eh, tutto questo tempo, che è la solidarietà, la solidarietà umana, la stiamo vedendo eh, dappertutto, si stanno ricreando delle comunità, si stanno organizzando gruppi, e associazioni, e reti per dare assistenza, per proteggersi a vicenda, per impedire la catastrofe, impedire la catastrofe anche laddove spesso gli Stati sono sprovvisti completamente, non pronti a una, a una sfida di questo genere. Questo, questo aspetto ce lo porteremo anche dopo la crisi, eh, da un lato credo che ci sarà un ritorno in forza di regimi, di sistemi totalitari che chiameranno a chiudere, ma dall'altra parte ci sarà una forte resistenza e una presa di coscienza che la solidarietà va organizzata, va organizzata anche a livello globale.